Ragazzi, l'avete letto dal titolo, l'avete visto dall'intro Ci stiamo dirigendo agli agency per tentare la sfida di oggi Che è se raggiungo i 100k iscritti il video finisce Beh, in realtà mi vedete senza cuffie e anche senza occhiali Perché in realtà li tenevo e ora me li sono levati Quindi non vedrò comunque niente Perché della partita, ragazzi, in realtà non ce ne interessa nulla o non ci frega nulla Perché oggi, ragazzi, voglio fare un discorso più che giocare Spero che lo ascoltiate se siete dei veri fan no? O comunque se siete delle persone che hanno più di... 4 anni Perché ragazzi voglio dirvi grazie Grazie a tutti per quello che siamo riusciti a creare assieme Ringrazio me stesso che ci ho messo ogni giorno l'impegno, la costanza E soprattutto ringrazio voi perché ogni giorno anche voi mi sopportate nei video Mi sopportate nelle live sul sito Viola E quindi volevo darvi veramente un grande abbraccio E soprattutto grazie a tutti Un abbraccio però a un metro di distanza Non fate gli infami Rispettate sempre le norme, eh, mi raccomando Volevo dirvi grazie soprattutto ragazzi Farvi un discorso per dirvi che questo è uno dei traguardi, dei Tanti obiettivi che nella vita speravo di raggiungere e che sono riuscito a raggiungere ce ne saranno tanti altri di youtube e anche nel lavoro che sicuramente riuscirò a raggiungere ma ciò che ho fatto ciò che sono riuscito a fare oggi questi 100k sono stati ragazzi tutti grazie alla costanza All'impegno, alla testa che ci ho messo Io ho aperto il canale YouTube 5 anni fa quasi Il 12 giugno saranno 5 anni E ho raggiunto solo le 100 k iscritti Perché solo nell'ultimo periodo, solo nell'ultimo anno Veramente mi sono interessato, veramente ci ho messo la testa E fortunatamente questa cosa ha creato e ha portato i suoi risultati Quindi quello che voglio dirvi ragazzi Se non riuscite a fare qualcosa che sia, non lo so, prendere buoni voti a scuola Che sia far contenti i vostri genitori Che sia eccellere in uno sport Non so che cosa, ragazzi Non so quali sono i vostri obiettivi In primis dovete sapere che qualunque cosa fate La fate per voi stessi, non per i vostri genitori Non per i vostri amici, non per la vostra ragazza Qualunque cosa fate, qualunque obiettivo Vi ponete, deve essere perché voi Volete farlo, perché dovete sapere una cosa Ragazzi, che la vita fa schifo E qualunque cosa farete, qualunque cosa Vi troverete a fare, sarà sempre complicatissima E difficilissima in impossibile da fare. Quindi se voi partite col presupposto che fate qualcosa che non vi piace, vi assicuro che non andrete da nessuna parte. Trovate la vostra pressione, ponetevi un obiettivo e portatelo avanti, perché ogni giorno sarà una sfida portarlo avanti. Se vi ponete un obiettivo non vi aspettate che domani lo riuscirete a portare a termine, no ragazzi, ci vorrà tempo, ci vorranno settimane, mesi, forse anni, dipendentemente poi dagli obiettivi che vi ponete, ma ricordate ragazzi, sarà difficile e dovrete lavorare un sacco per farlo. E l'unico modo è lavorare con intelligenza e con costanza quindi io mi auguro il meglio vi auguro il meglio e ci becchiamo alla prossima con un video di fortnite oppure no di code world chi lo sa ragazzi ci si becca ciao